questa matita è un hb o una h non è molto adatta per il tipo di disegni che stiamo facendo noi però per costruire l'abbozzo iniziale va bene è una matita che non ha un tratto molto scuro quindi diciamo che per fare leidotipo la, la il contorno diciamo di ciò che dobbiamo disegnare va più va bene e possiamo tranquillamente utilizzarlo anche per il tratteggio delle zone eh, diciamo più scure facciamo una nuova composizione stavolta mettiamo, abbiamo messo una cravatta e una, un papillon la particolarità è che questi tessuti sono particolarmente semilucidi e quindi le ombre sono meno sfumate quelle tra le zone in ombra e le zone e luminose, questo effetto, questo passaggio tenue tra le zone in ombra e le zone in luce eh, rende la, eh, la, la lucidità del tessuto. E abbiamo messo un temperino eh, che è in metallo e quindi esalta ancora di più quelli che sono i contrasti tra le zone in ombra e le zone in luce in linea diciamo con il tessuto che abbiamo utilizzato. E niente iniziamo e, e vi auguro la buona visione utilizzeremo la matita che abbiamo trovato Thank you. abbiamo un piccolo problema dobbiamo ehm, creare queste piccole luci eh, che praticamente corrispondono all'incirca ai fori eh, circolari che qui non si vedono eh, magari li vediamo qua dalla, da, dalla foto reale vedete si crea quest'ombra particolare che fuoriesce dai fori laterali del temperino e rendere questi fori in mezzo a, a, a questa a tutto questo nero eh, dell'ombra non è una cosa semplice perché magari la matita ti scappa un pochettino di mano e, e quindi ti, se ne va dentro i buchi insomma li. li, li li, li annerisce ecco, quindi mi, mi crea delle problematiche e, allora in questo caso deve venire in aiuto la gomma ma non è solo la gomma a dovere venire in aiuto perché se io eh, per quanto io possa appuntire la gomma pane quando vado a sfumare la sfumatura come vedete non è uniforme, cioè mi lascia troppo bianco e, e quindi mi, mi dà un effetto non tanto sfumato come vorrei, e vedete ci sono delle zone bianche eh, che sono troppo bianche eccetera eccetera, allora a questo punto ci vuole una matita che sia un pochettino più duretta, eh, quindi dobbiamo andare sulla nostra amica quella che abbiamo provato e gli passiamo un pochettino, di, li anneriamo un poco andandoci a sfumare. E questo diciamo che mi darà la possibilità di poter controllare di più il tratto perché la matita è più dura.